Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato e qua fra le mie mani il primo drone Cost 249 grammi con sensore anticollisione. Sì perché lui è il piccolo K911 Max, cioè il piccolo drone che è arrivato da poco sul mercato, che ha fatto tanto parlare di sé perché comunque eh, a parte le sue caratteristiche veramente pompatissime per quanto riguarda la scheda tecnica, eh, ha dalla sua di essere il primo drone. Cost con sensore anticollisione, sì, perché parliamo di un piccolo drone che eh, costa nella versione con sensore anticollisione eh, poco meno di 100 euro. Vi lascio qua sotto il link e coupon per ottenerlo a questo prezzo perché lui eh, è disponibile sia in versione con sensore anticollisione che senza sensore anticollisione. Ovviamente, il prezzo varia e in più abbiamo la possibilità di acquistarlo con una batteria, due batterie o tre batterie. Ovviamente, i lati forti di questo piccolo drone sono il peso e il sensore anticollisione le altre caratteristiche sono da testare ma mi sembrano davvero molto molto pompate perché parliamo di video in 4k fotografie addirittura in 8k video in 4k fotografie in 8k resistenza al vento di livello 7 cioè quindi più di un Mavic 3 per intenderci cioè davvero a livello di caratteristiche eh, questa casa cinese ha pompato senza paura però sicuramente il sensore anticollisione è affascinante perché a me piace vedere come queste aziende low cost e parlo di prodotti veramente molto low cost, si stiano spingendo nel tentare di darci comunque delle caratteristiche davvero interessanti per prodotti che costano poco, quindi questo sforzo che ci mettono appunto nel darci queste caratteristiche è davvero apprezzabile, mi affascina molto provare questi prodotti eh, che tentano di spingersi su livelli di prodotti molto più performanti. Allora eh, vado ad aprire la confezione perché oggi faremo l'unboxing e guardiamo com'è il prodotto da vicino lo peseremo perché è un dubbio che ho è che con il sensore anticollisione possa non pesare 249 grammi ma questo è un dubbio che ci toglieremo tra poco e poi faremo un'analisi del prodotto e poi nel prossimo video ovviamente lo proveremo nella mia solita località di test per vedere come si comporta a livello di volo eh, di sicurezza di return to home come fare i video come fa le foto quindi lo proveremo sotto tutti questi aspetti allora il drone vi arriva in questa scatola eh, nella mia versione che poi non so in tutte le versioni è così eh, all'interno della scatola di cartone abbiamo la valigetta valigetta di trasporto. Adesso andiamo ad aprire la classica valigettina che. Tutti i droni cinesi low cost di dimensioni ridotte e compatte hanno questa valigetta, praticamente la valigetta è uguale per tutti, cambia ovviamente eh, quella che è la sagoma dentro dell'imbottitura dell antiurto che varia in base alla forma del drone ma la valigetta è quella per tutti. Allora qua sopra nella tasca qua in alto abbiamo manuale di istruzioni, quindi informazioni per la sicurezza, il manuale dell'applicazione, perché questo drone ha anche il ritorno video, quindi possiamo avere le immagini in tempo reale nello smartphone usando l'applicazione RX drone GPS, app disponibile sia per iOS che per Android. Quindi qua abbiamo la spiegazione dell'applicazione che è sia in inglese che in cinese, mentre qua abbiamo il manuale di istruzioni. Che purtroppo, però, è solo in cinese. Sì, il manuale di istruzioni è totalmente in cinese, quindi questa non è cosa buona, anche se al giorno d'oggi tradurlo con lo smartphone è davvero molto semplice. Andiamo a vedere cosa c'è nell'interno della confezione, troviamo le batterie, in questo caso è la versione con due batterie e sono due batterie da 2500 mAh 2S che ci dovrebbero garantire eh, 20 minuti di volo, praticamente 20 e 20, 40 minuti di volo, così dichiarati dalla casa costruttrice. Proviamo ad aprire una batteria per vedere com'è a livello di dimensioni, ecco qua la batteria veramente compatta qua abbiamo la presa micro usb per la ricarica quindi ricarichiamo tranquillamente le nostre batterie da qualsiasi alimentatore con un cavetto usb micro usb poi abbiamo qua un sacchettino con all'interno le eliche non sto neanche ad aprirle quindi abbiamo le eliche di ricambio poi abbiamo un altro sacchettino che non sto neanche ad aprire con dentro il cacciavite e il cavo usb micro usb e poi qua arriviamo a lui, il pezzo forte della giornata, il K911 Max. Allora il drone lo lasciamo un attimo lì, guardiamo il radiocomando, radiocomando davvero compatto, andiamo ad aprire le antenne, vediamo se le antenne sono vere o sono finte come succede spesso nei droni low cost, e eh dai qua c'è una buona notizia l'antenna è vera perlomeno una è vera infatti abbiamo il filo eh, mentre eh, da questa parte non c'è quindi solo una delle due eh, funziona veramente l'altra si può anche andare a eliminare che non serve assolutamente a niente però una è reale perché in tanti droni low cost addirittura sono finte entrambi allora andiamo ad aprire eh, il supporto dello smartphone il controller ricorda molto quello del DJI mini prima versione qua sotto abbiamo la presa di ricarica le batterie perché comunque abbiamo delle batterie già incluse qua ricaricabili poi a livello di tasti abbiamo questo tasto che è per l'accensione e spegnimento del controller qua abbiamo un interruttore che ci fa passare dalla modalità GPS alla modalità senza GPS cosa vuol dire che eh, se la teniamo sulla modalità GPS finché non aggancia i satelliti necessari non ci darà l'autorizzazione a decollare mentre se spostiamo la levetta sulla modalità senza GPS c'è un simbolo di una casetta cosa vuol dire che se eh, dovessimo volare all'interno di un'abitazione perché comunque il drone è molto piccolo quindi possiamo tranquillamente volare anche in casa ovviamente il gps non aggancerà mai i satelliti quindi non potremo mai decollare ma spostando l'interruttore a questo punto ci farà decollare anche senza gps poi andiamo a vedere ancora i tasti allora qua abbiamo il tasto per scattare le foto tasto per far partire i video la rotella per andare a inclinare la videocamera sì perché lui non ha un gimbal è stabilizzato solo elettronicamente ed è questo sono dei punti deboli secondo me di questo piccolo drone che però eh, staremo a vedere quanto è stabilizzato elettronicamente ma secondo me il suo punto debole è non avere un gimbal eh, però la, la videocamera è possibile inclinarla muovendo la rotella quindi abbiamo movimento del gimbal ma nessuna stabilizzazione meccanica solo elettronica poi abbiamo il pulsante per il return to home perché comunque lui ha il GPS perché sfrutta sia il GPS che GLONASS quindi da questo punto di vista dovrebbe essere un drone molto sicuro e con questo tasto ovviamente attiviamo il return to home in qualsiasi situazione e poi abbiamo due piccoli tasti qua sopra uno che serve per fare la calibrazione della bussola quindi attivando questo tasto inizieremo a fare i due movimenti di calibrazione della bussola che poi vedremo ovviamente nel video di prova quando lo andremo a provare in esterna e poi qua abbiamo un altro piccolo tasto che serve per la calibrazione del giroscopio quindi il drone andrà messo su una superficie molto piana quindi questa calibrazione fatta da casa va fatta anche una volta sola non va sempre fatta eh, a meno che dopo facciate dei crash o degli incidenti o succedono cose strane la calibrazione del giroscopio si tende a non fare più eh, quindi questo è tutto quello che abbiamo a livello di eh, radiocomando e poi adesso andiamo a vedere lui. Eh, Miziga, lui è davvero leggero. È senza le batterie, è leggerissimo. Come vedete, è ancora impellicolato perché comunque è un'apertura veramente eh, live. Allora, vado a spellicolarlo. Ed eccolo qua: K911 max eh, davvero interessante dal punto di vista estetico anche come forma aerodinamica cioè guardate quanto è affusolato anche la colorazione è molto bella questo grigio metallizzato con gli inserti arancioni davvero bello i braccetti eh, mi sembra che aggancino bene quando li andiamo ad aprire quindi non hanno movimenti non hanno giochi come vedete è davvero molto eh, concreto anche se si capisce che è una plastica molto molto economica ma molto economica allora la video. Camera, che come vi ho detto viene data come una videocamera 4k per i video 8k per le foto che riproduce il design di quella del mavic 3 eh, da questo punto di vista <ride> potevano anche evitare magari questo tipo di paragone comunque hanno dato questo design a questa videocamera poi qua abbiamo led di segnalazione qua davanti poi abbiamo anche qua dietro un led di segnalazione e qua sotto abbiamo l'optical flow, quindi interessante anche questo perché tanti droni low cost hanno solo magari il GPS e il giroscopio ma poi eh, non hanno l'optical flow, ma per volare eh, in casa al chiuso questo è davvero importante. Quindi qua sotto vedete abbiamo anche l'optical flow con la pellicolina protettiva che vado a rimuovere, via rimossa. E qua vado a rimuovere anche la pellicolina della videocamera. Qua mi era rimasta attaccata al dito la pellicolina. Eccola qua. Quindi abbiamo rimosso tutte le pellicole tranne una. Questa, sì, perché qua sotto, ragazzi, è dove va lui. Il piccolo sensore anticollisione questo sensore che dovrebbe ruotare a 360 gradi per darci una protezione a 360 gradi quindi eh, la cosa più affascinante di questo piccolo drone ovviamente a parte il peso che è una cosa sempre eh, importante visto comunque le leggi attuali riguardanti il mondo dei droni avere un drone che pesa meno di 250 grammi quindi andiamo a vedere com'è questo piccolo sensore che è dentro in questa spugnetta antiurto perfetto eccolo qua il piccolo sensore anti collisione e vedete che lui gira a 360 gradi non ha nessun fermo eh, è affascinante ragazzi vedere come queste piccole aziende che producono questi droni molto economici come si impegnano nel tentare di darci comunque caratteristiche simili eh, a prodotti molto più costosi ovviamente poi non c'entrano niente però allora intanto che parlavo ho rimosso lo sportellino in cui va il sensore anticollisione perché come ho detto non siamo obbligati ad utilizzarlo e infatti poi c'è anche la versione come vi ho detto inizio video senza sensore anticollisione quindi avrà lo sportellino che va a chiudere eh, quello che è la parte superiore del drone allora il sensore anticollisione va inserito solo ad incastro qua eh, vedete che ci sono i contatti contatti qua sotto quindi vado a spingerlo ha fatto clack quindi suppongo che si sia agganciato a questo punto e direi che dovremmo esserci adesso prendo la batteria perché sono curiosissimo di vedere se col sensore anticollisione questo piccolo drone pesa ancora meno di 250 grammi o se i 249 grammi sono eh, per la versione senza anticollisione. perché comunque ragazzi sapete che questi prodotti molto low cost come caratteristiche eh, sono veramente poco reali allora bilancia di precisione a zero vado ad appoggiare il drone e voilà 228,4 eh, non so se dalla videocamera riuscite a vederlo perché ci sono i riflessi di luce comunque 228,4 quindi a livello di peso ci siamo la caratteristica dichiarata è quella reale adesso dobbiamo vedere se tutte le altre caratteristiche rispecchieranno quelle dichiarate anche se penso che poche di quelle dichiarate siano reali provo andare ad accenderlo vediamo ok bella questa illuminazione blu che eh, abbiamo anche qua sopra oltre che qua davanti perché abbiamo eh, questi due vetrini trasparenti poi abbiamo la luce qua sotto di segnalazione quindi a livello di illuminazione come segnalazione tanta roba adesso bisognerebbe provare il sensore anticollisione allora il bello di questo sensore è che non posso farvi vedere in movimento perché lui inizia a funzionare solo quando il drone è in volo eh, cos'è il bello di questo sensore che eh, lui ruota e ruota a 360 gradi ma cosa vuol dire che ruota a 360 gradi non che continua a ruotare a caso no in base a dove il drone si sta muovendo lui velocissimo dovrebbe girarsi verso quel lato quindi se il drone va in avanti ovviamente lui rimarrà posizionato in questo modo quando il drone va indietro lui velocissimamente dovrebbe ruotare così da inquadrare la parte posteriore stessa cosa quando il drone si sposterà eh, su un lato tipo il lato destro lui si girerà velocissimamente così eh, se noi dovessimo cambiare ancora e spostarci sul lato sinistro lui velocissimamente eh, ruoterà in questo modo quindi questa cosa è sicuramente affascinante e intrigante vedere un piccolo drone che come avete visto è veramente sotto i 250 grammi e le caratteristiche di sicurezza di volo sono tanta roba perché comunque abbiamo detto gps glonass optical flow quindi abbiamo tutto per rendere questo drone sicuro in volo in ogni situazione Purtroppo eh, lui ha un handicap ed è un handicap secondo me non da poco e non capisco perché eh, questi droni cinesi pecchino sempre in qualcosa non penso che sia un discorso di peso perché comunque avevano ancora margine perché come vi ho detto è 228 grammi quindi eh, c'era ancora margine arrivare a 249 grammi eh, lui non ha eh, uno slot per la micro sd cosa vuol dire che eh, questi video belli o brutti che siano stabilizzati o non stabilizzati eh, che siano 4k finto 4k vero cioè eh, tutto questo ragazzi comunque verrà registrato solo nel nostro smartphone Essere registrati direttamente solo nello smartphone purtroppo gli fa perdere fotogrammi E anche la qualità rimane molto più bassa Questo veramente è un peccato perché secondo me è un drone davvero interessante Per iniziare a pilotare droni perché cavoli avere la sicurezza di un sensore anticollisione Per chi è inesperto o magari se lo facciamo utilizzare anche un ragazzino Comunque autonomia di volo dichiarata 20 minuti Cioè tutto quello che è il comparto tecnico secondo me è davvero niente male per un drone così economico eh, peccato questo discorso della micro sd che non si può inserire da nessuna parte ma fategli lo slot micro sd cacchio non penso sarebbero usciti di peso perché come vi ho detto c'era ancora margine comunque purtroppo questa versione è così magari faranno una versione max pro eh, perché comunque loro con i nomi sono sempre tanta roba eh, in cui probabilmente integreranno magari una micro sd quindi ragazzi mi raccomando rimanete sintonizzati su questo canale perché nei prossimi video arriverà la recensione e la prova in volo di lui, il K911 Max il primo drone Love Coast 249 grammi con sensore anticollisione quindi ragazzi se questo mio video unboxing e anteprima di questo piccolo drone vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi sul mio profilo Instagram dove ho posto tantissimi spoiler anteprime di quello che arriva qua sul canale, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto i coupon il sconto di lui ma di tantissimi prodotti tecnologici